Questo progetto di legge ci ha interessato fin da subito perché il tema dei big data e dell'intelligenza artificiale e di come a livello nazionale e anche a livello regionale ci possiamo porre rispetto a questi temi e possiamo essere da catalizzatore rispetto allo sviluppo eh, di questi temi per noi è eh, particolarmente importante. Il progetto di legge essenzialmente eh, si muove su quattro filoni principali, uno è quello di rafforzare e rispecificare il ruolo eh, di Centrometro europeo al quale eh, si, aff si affianca eh, il Centrometro centro italiano, l'altro è quello di dare eh, a Cineca la possibilità di essere ospitati con eh, i computer eh, ad alta capacità, l'high performance computing e quindi eh, dotarli eh, intanto che loro vanno avanti ma le, le notizie appunto sono positive con eh, i bandi e la, la possibilità di avere questo filone di ricerca quindi di dargli possibilità di avere uno spazio dove sviluppare questo importante aspetto, l'altro è quello di entrare nell'associazione che si occupa di studi e di dati spaziali e infine quello di istituire e farsi promotore della, di una fondazione che riguarda i big data. Il progetto di legge secondo noi è interessante ma forse ha corso un pochino troppo, ci siamo trovati a discuterlo durante il fine campagna elettorale dove molti consiglieri erano presi appunto dalla campagna elettorale e quindi in commissione forse si poteva fare un approfondimento in più, approfondimento che c'è stato comunque da parte, eh, come disponibilità da parte dell'assessore e, e del relatore eh, di maggioranza e in questa corsa noi abbiamo, eh, ci siamo sentiti di intervenire e di porre dei suggerimenti per alcune criticità alcuni eh, miglioramenti. Per quanto riguarda i miglioramenti eh, abbiamo ritenuto eh, di inserire riferimento anche alle scienze sociali alle scienze umanitiche, il eh, tema dei big data e dell'intelligenza artificiale non è un, tre, un tema prettamente scientifico ma che ha un impatto e può ricevere eh, contributi e sviluppi anche innovativi dal mondo eh, umanistico e delle scienze sociali e quindi eh, secondo noi è importante che all'interno della legge, quindi abbiamo fatto alcuni riferimenti in alcuni punti del progetto di legge, ci sia il riferimento, e ci sia il coinvolgimento eh, appunto, dei settori eh, umanistici e delle scienze sociali. Era quello del contributo che la Regione Emilia-Romagna darà alla Fondazione. Bene, noi riteniamo che visto che la Regione sarà un finanziatore importante, si parla di eh, mezzo milione di euro all'anno eh, per far partire la Fondazione, la Regione debba comunque avere un ruolo di verifica e controllo su come quei soldi eh, vengono, vengono spesi di impiegati e quindi nella eh, formulazione dell'articolo 7 dove si fa riferimento appunto alla parte di finanziamenti. Abbiamo ritenuto importante fare riferimento agli articoli 5 e 6 che sono quelli che definiscono gli obiettivi della fondazione e come in qualche modo la fondazione si autogovernerà, in particolare riguardo anche al board scientifico che darà un po' gli indirizzi e quindi la regione concedi finanziamenti se quella fondazione e rispetto a quegli obiettivi che sono anche obiettivi che eh, riprendono e anche qui ci siamo sentiti di inserire eh, l'articolo 9 della, della Costituzione riguardo allo sviluppo della ricerca scientifica e lo statuto della regione Emilia Romagna quando appunto eh, parla di sviluppo per della dire, ricerca scientifica ma anche eh, della, dello sviluppo della, della conoscenza e degli obiettivi dello, dello sviluppo sostenibile. Quindi quando la Regione concede questo finanziamento eh, la Fondazione deve rispettare quei requisiti. L'altro aspetto è, è quello del controllo che assieme al relatore di maggioranza abbiamo cercato di sviluppare nella clausola valutativa. Quindi, eh, clausola valutativa e coinvolgimento delle commissioni dell'Assemblea sono i due punti in cui abbiamo, abbiamo cercato di eh, porre almeno dei, dei check di controllo visto che eh, questa fondazione che dovrà essere libera di svilupparsi eh, a livello scientifico senza dover rispondere virgolette alla politica ma in qualche modo dovrà rispondere a dei criteri visto che i finanziamenti sono pubblici e quindi abbiamo inserito, ci siamo sentiti di inserire dei punti di controllo e quindi eh, relazione eh, alle commissioni per quanto riguarda il, il progetto, il programma di iniziative e come è stato svolto il programma di iniziative. E infine la clausola valutativa, come la clausola valutativa dovrà rendere conto eh, all'Assemblea e alla Regione delle attività eh, svolte. Poi eh, stiamo depositando, stiamo, o abbiamo depositato un ordine del giorno in cui eh, chiediamo che... Mh, il lavoro della Fondazione e di, questo, di, questa associazione che appunto, che, di questa Fondazione che riguarda i big data e l'intelligenza artificiale, ecco anche qui, abbiamo inserito come tema principale a fianco ai big data che l'associazione stava già sviluppando, anche quelli dell'intelligenza artificiale, perché è un filone di ricerca e di sviluppo legato all'analisi dei Big data ad oggi è sicuramente l'intelligenza artificiale. Quindi quella capacità di calcolo e di menti che verranno. Eh raccolte all intorno, all intorno al, al Tecnopolo ex manifattura tabacchi dovranno appunto anche occuparsi di intelligenza artificiale, tanto appunto che c'è una strategia europea sull'intelligenza artificiale e a questa si sta eh, sviluppando la strategia nazionale sull'intelligenza artificiale e big data e il MISE ha già eh, convocato e sta. Eh, per il MISE stanno già lavorando 30 esperti chiamati dal mondo dell'industria e della ricerca dell'università che stanno sviluppando la policy nazionale sull'intelligenza artificiale e all'interno di, di questa policy alcuni aspetti sono importanti rispetto a quello che noi discutiamo oggi e sono appunto l'analisi e l'utilizzo dei big data e l'attrarre menti e persone anche italiane dall'estero per venire a lavorare su questi temi. Quindi nell'ordine del giorno chiediamo che le attività che noi pensiamo all'interno del Tecnopolo e per la fondazione siano in coerenza con la strategia europea e con la strategia nazionale. Grazie.